Wow. Siamo in diretta. Buonasera a tutto il gruppo Concept Group. Questa sera abbiamo una diretta da Vasto con l'inviato speciale Riccardo. Però come tutte le dirette che si fanno può succedere maltempo ma voi sapete quanta acqua sta cadendo al sud e precisamente sud non proprio sud una parte dell'italia che eh, sta piovendo moltissimo e il backstage eh, programmato è saltato tutto quanto la diretta va in onda lo stesso perché anche lo spettacolo andrà in onda sempre qualsiasi cosa possa accadere e alle mie spalle ho una bellissima fotografia ma non è solamente una fotografia è un disegno è di un gatto che io ho conosciuto tanti anni fa che ha posato per eh, queste magliette dell'atento che sono delle magliette biologiche qui sotto la descrizione eh, potremo vedere nel dettaglio l'utilizzo dei tessuti di cotone biologico proprio perché l'atento rispetta molto la natura eh, mi sto inventando la trasmissione oggi ci eravamo preparati molto bene però era un peccato non farvi vedere questo disegno allora la domanda dato che stiamo qui nel gruppo e io sono pronto a chi piacciono i gatti? qualcuno impazzisce qui a casa da me ne ho sei di eh, disegni ma due sono veri e tutte le volte che rientriamo in casa dopo il lavoro miagolano in un modo pazzesco perché hanno fame. I gatti che cosa ci danno? Ci danno serenità e danno e diamo coccole ai gatti e quindi Amiamo i gatti. Potrete trovare eh, questa maglietta sul portale della tento.it e visionare più nel dettaglio le caratteristiche aspettando che il tempo migliori per avere una diretta con l'ideatore di questo disegno riccardo non ti preoccupare c'è sempre una soluzione a tutto allora bene eh, vedo che eh, sicuramente ancora stiamo tutti lavorando e eh, volevo sapere da voi se vi piacciono i gatti e che tipo di rapporto voi avete con i gatti Sotto le note di una musica rilassante, dopo una giornata intensa di lavoro, oggi Concept Group ha avuto delle dirette con vari personaggi della moda e li ringrazio perché come, come un giornalista che disturba le persone avremo prossimamente anche delle dirette lavorative nel concept academy. Bene, vedo che siamo anche in tanti, quattro persone. Allora, per, eccolo qua, questo è un utente che per mettere il viso bisogna dare delle autorizzazioni per la privacy, però mi piacerebbe, veramente, sinceramente, cosa ne pensate voi del gruppo dei gatti? Avete dei gatti in casa? Beh, mi piacerebbe iniziare un, un racconto dei gatti. Ok, benissimo. Io intanto aspetto che qualcuno possa commentare qualche cosa ultimamente poi cambiando anche argomento ehm, quando faccio queste registrazioni online in diretta la mia voce si accelera e questa sera sto parlando molto eh, tranquillo con questa musica più rilassante aspettabile la connessione, quelle più potenti, dove non ci sono problemi. Oggi ho avuto una carissima amica formatrice, eh, Giuliana Muti, nel suo negozio, che eh, ci ha fatto vedere dei quadri d'arte. E qui alle mie spalle, oltre che una maglietta, questo potrebbe diventare un quadro di arredamento design, designer. Le parole bisogna scandirle bene con tutti i strafalcioni che dico, però cerchiamo di migliorarsi e non parlare solamente di capelli, ma parlare anche di comunicazione come comunicare noi comunichiamo come ci vestiamo se ci vestiamo rossi la mattina comunicheremo uno stato d'animo come ieri eh, Riccardo io mi sto prolungando aspettando che tu entri nella piattaforma qualsiasi movimento eh, per strada in macchina ti sto aspettando perché se c'è sempre una soluzione io ho iniziato a parlare del tuo disegno che è fantastico sono proprio innamorato e quindi eh, nelle prossime dirette spero di indossarla questa maglietta dal vivo perché eh, questi occhi gialli danno un senso di per me di sicurezza e questo colore violaceo acquisisce vi ricordo che questo gatto a Tenerife io l'ho accarezzato tantissimo la prima volta che eh, lo accarezzai in effetti mi fece un po' particolare perché abituati con i gatti con il pelo senza pelo è qualcosa però poi le cose si apprezzano anche come gli uomini e le donne che hanno una caratteristica i gatti senza pelo hanno qualche cosa di magico che man mano che tu lo accarezzi ti danno delle emozioni veramente forti senza togliere niente ai gatti con i peli però vi consiglio se avete qualche amico di provare a carezzare il gatto senza peli bene io stavo vedendo ci sono altri commenti ciao Francesco bello però non so chi sei mi dispiace non riesco a dialogare e qualcun altro che dice ce l'ho Ce l'ha Romina, fantastico! Cara Romina, io spero che dopo la registrazione, dato che il video eh, starà nel gruppo, a tutti quelli che hanno un gatto senza peli, lo postasse, così facciamo, giochiamo insieme vediamo le caratteristiche di ogni gatto. Allora, eh, continuando, abbiamo lanciato un'idea in questo momento per eh, tutto il gruppo, poi cercheremo di condividerlo anche in altre pagine, perché eh, è una razza molto particolare. E chi ce l'ha credo che apprezzi questo animale per le sue caratteristiche ci sono anche dei cani particolari che hanno tutte pieghe eh, in tutto il corpo non mi ricordo come si chiamano però eh, il carlino può darsi una, una razza del carlino bene io credo che eh, abbiamo parlato quasi 11 minuti. Il nostro inviato speciale spero che non sia arrabbiato per il temporale che ha fatto saltare tutto il backstage per la presentazione delle t-shirt eh, da, da uomo eh, della nuova collezione sarebbe stato molto bello vederlo da vivo e io spero di eh, rifare nuovamente una diretta eh, perché l'orario era spettacolare per vedere anche un tramonto e imparando a respirare la bellezza dell'essere umano che può creare magia vestendosi in un certo modo. Bene, grazie dell'ascolto, spero che la registrazione sia venuta senza cracchiature, ma stiamo lavorando per questo. Bene, io vi ringrazio, non vedo ancora nessun intervento, ma non ha importanza L'importante è partecipare. Allora, buona e serena notte a tutto il gruppo, eh, un saluto particolare a Angela Chiumenti, lo troverete nel gruppo, il suo nuovo gruppo eh, di benessere e meditazione e speriamo al più presto di rinvitarla alla nostra trasmissione concept group per migliorare i nostri stati d'animo e vivere una vita felice. Grazie dell'ascolto, grazie Riccardo, oggi ho improvvisato, però andiamo avanti. E vinceremo tutti insieme, ciao Francesco Callori. Vi augura buona serata.